Ciao a tutti, eccoci per un nuovo video. Vi ricordo che mi trovate anche su www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it, i miei due blog sull'alimentazione e che ricevo in studio a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno e faccio anche visite online. Oggi parliamo della eh, spesa durante l'epidemia. Dato il periodo difficile e la necessità di rimanere a casa, ho pensato che sarebbe utile sapere come muoversi per essere il più efficienti possibile. Prima di tutto se avete la possibilità di farvi arrivare la spesa a casa è sicuramente la scelta migliore, in quel caso ricordatevi di utilizzare dei guanti monouso per ricevere le buste della spesa e di lavare eh, la verdura e la frutta con la mucchina o con eh, prodotti simili. Se invece andate di persona considerate di comprare soprattutto prodotti che possano durare una settimana o più in modo da uscire il meno possibile, ricordatevi di sfruttare il più possibile lo spazio che avete a disposizione. Il pane, la carne, il pesce freschi possono essere messi in freezer e congelati per durare più a lungo. Eh, ricordiamoci di sfruttare i prodotti già surgelati nel supermercato, compriamo i prodotti surgelati soprattutto le verdure che possono durare parecchio tempo e ci danno la possibilità di avere un prodotto qualitativamente elevato. Per quanto riguarda la frutta, se matura può essere conservata generalmente in frigorifero all'interno delle, delle cassette che ci sono nell'ultimo ripiano e se invece non è ancora matura va tenuta fuori per poterla maturare. Sfruttiamo i prodotti secchi, i prodotti in scatola, eh, il tonno, lo sgombro, il salmone, eh, i legumi, i fagioli, i ceci, le possono. le uova sono tutte cose che possono essere conservate a lungo e che hanno eh, un elevato livello di qualità nutrizionale a tal proposito consiglio di sfruttare di più i prodotti vegetali piuttosto che quelli animali fagioli in scatola possono durare di più della carne messa nel freezer e costano comunque di meno quindi è un buon modo per fare scorte di cibo anche per parecchi giorni per quanto riguarda il latte Meglio prendere quello a lunga conservazione ovviamente. Eh, I derivati, i formaggi possono essere buoni quelli eh, stagionati che durano più a lungo, un po' meno quelli freschi perché sono eh, più deperibili, durano meno giorni. Eh, gli yogurt invece sono una buona scelta perché durano abbastanza a lungo e aiutano a mantenere in salute l'intestino grazie all'apporto eh, all di fermenti lattici. In questo frangente, data la situazione, vorrei anche spezzare una lancia a favore di quei prodotti che generalmente non consiglio. Eh, dobbiamo conservare il più possibile cibo in casa senza uscire eh, spesso, quindi anche cracker e grissini possono avere la loro parte. Ovviamente non usiamo solo cracker e grissini al posto del pane, eh, cerchiamo di usarli soltanto in momento di necessità. Infine l'acqua, eh, salvo casi eh, particolari consiglio di utilizzare l'acqua del rubinetto e, che comunque è potabile e non andare a comprare eh, l'acqua al supermercato perché non è sempre necessario. Facciamo dunque la lista della spesa in modo tale da comprare sia prodotti freschi da, da consumare in uno o due giorni ma soprattutto prodotti a lunga conservazione, quindi sfruttiamo i legumi in scatola o in barattolo o secchi, congeliamo quello che possiamo congelare compriamo i prodotti surgelati. Io resto a casa. Bene, questo è tutto. Se siete interessati ai miei video sull'alimentazione iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!